Io invece, io facevo lo staffetto, io non stavo la ferma mai, io andavo, andavo, andavo da Reggio a Secchio, dopo perché poi è finita così, io andavo spesso a vedere, perché i miei mi mandavano, insomma, va a vedere, allora dopo, dei ragazzi mi hanno detto, ma tu vai su, magari ci devi portare in montagna, allora, Ogni tanto prendevo su qualche ragazzo, li portavo una volta lì, una volta là, secondo come arrivavano, magari dicevo, allora ci fermiamo con questi partigiani. e Andavo molto lì da Don Carlo, che erano poi quelli, quelli, quelli lì, e allora li lasciavo lì questi ragazzi. Poi c'erano i Davoli, Davoli, il comandante delle staffette, che era di Reggio. Ed era proprio il padrone di casa di dove era nata mia madre. Allora dopo, eh, niente. Lui ha detto: Io devo andare in montagna. E le ha detto: Con mia madre, dice, Io devo andare in montagna, vengo a casa vostra e poi dopo di lì. Allora dice mia mamma: beh, diceva bene, vieni che ti, mia figlia ti porta su. E allora ci siamo andati. Era un ragazzo di famiglia molto buona molto... e niente allora è andato su è andato al comando, unico, al comando unico poi dal comando unico lui si è trovato con Gordon quello che è morto ieri e dei ragazzi un po' speciali allora Don Carlo dice io direi di affidarvi alla missione inglese che cominciavano a venire giù dei paracadutisti. allora infatti loro allora hanno messo a secchio, hanno messo il comando della missione inglese con i dice, con quegli affari lì da trasmettere avevano. allora dice, io vi appoggio lì allora hanno scelto fra questi dal comando, unico si sono fatti dare 23, 24 partigiani, fra quelli un po', un po' scelti, quelli che erano già un po' che erano lì, che erano bravi, che erano, perché sa, purtroppo lì i primi tempi specialmente c'era un po' di tutto, e allora, sai, loro volevano proprio delle persone molto serie, così, niente, e c'erano questi, questi 25 che sono andati sotto la missione inglese, A dopo io, allora dopo ho cominciato a dire, ma adesso dobbiamo organizzare delle staffette. Ma dice, tu sei destinata a Reggio, solo tu, perché tu, c'era un comando qui a Reggio, e io dovevo andare da questi, lui già conoscevo, che c'era l'avvocato Grandi Piccinini, che era l'architetto, ehm, il conte Calvi, erano sei, poi dopo due, uno l'hanno ammazzato, mi ha detto Mattia, e l'altro non so, ma erano sei subito, questi antifascisti, che avevano la piazza di Reggio. E allora io dovevo andare a casa, a casa là da mia madre, dai miei zii, che erano poi proprio nella casa di Davoli, di, di, di, di, di, di quello Giulio lì, di Kiss, quello che è venuto, che ha fatto il comandante delle staffette e ne avevo organizzato un bel pochino, però io, solo io dovevo venire a Rezzo perché, insomma, dopo avevano imparato che io riuscivo a ricordarmi, a fare le cose ben fatte, magari se c'eravamo in di più Invece io delle volte non scrivevo certe cose, certe cose le scrivevo nelle cartine quale le mangiavo anche se mi avessero trovato, perché è come ricordarsi dei nomi tedeschi, delle cose così allora? Allora io quando mi dicevano guarda che per il tal giorno c'è un rastrellamento, lo comanda Dolman, lo comanda Schulman, che erano quelli i grandi, grandi capi che organizzavano no? i rastrellamenti così. Allora io quelle cose lì, quei nomi più particolari, le cose più importanti, le scrivevo su dei fogli di carta sottilissima perché contavo di mangiarle poi se per caso mi trovavano. Io non avevo, prima mi chiamavo volontà, per, no libertà, perché e prima me l'avevano dato perché lo, te lo danno loro i nomi partigiani, no? quando vai lì loro ti dicono allora a me invece mi avevo dato il nome Giorgio. E, e, e niente, poi me l'hanno dato dopo il primo invece era libertà, no? no, volontà, volontà perché quello lì e poi. io non ci pensavo neanche che l'avessero scritto loro invece l'hanno scritto non so chi forse quel, quelli lì dove, dove c'era il ferito che avevano scritto che sono venuta a casa così ed è a Busana poi me l'hanno dato me l'hanno requisito al Binea lì ancora su al Binea quel, quel primo tagliandoli che io non ce l'ho quel primo cos lì che avevano scritto qualcuno che eravamo andate col ferito con questo carner fino, a, fino nel modenese e, e poi dopo che eravamo venute a casa ma io sono venuta a casa non mia sorella io sono venuta via dopo due giorni al massimo dovevo andare a casa a dire qualcosa ai miei ecco allora, allora era, era lì Libertà mi sembra ma io dei due non mi so proprio dire bene, bene qual era. Libertà Volontà, aspetta, mia sorella si sì, chiamava Foresta, lei gliel'ha messo subito. E anche a me avevano dato questo nome, ma l'ho tenuto tanto poco che io poi non, non, non mi interessavo, anzi io non lo sapevo neanche, perché è stato su. ce n'ha un altro di quei ragazzi, non un ragazzo di Modena, di, di Parma. Il ragazzo di Palma che sta facendo delle cose, non lo so, beh, anche lui è andato su Busan a Castelnuovo, e lì a Castelnuovo ci hanno dato questi, questi primi documenti che io proprio non ho. E, e, dopo allora io ho continuato, ho continuato con, con chi se lui mi ha detto, dai, dai, ti mettiamo un nome Giorgio, sono tutte donne, tutti ti diamo un nome da uomo, così. E con quello sono sempre andata.